Voglia di fare musica. Musica. E anche un pochettino sexy. Ciao! Oggi siamo a Barge. Siamo a Barge che è un piccolo comune della provincia di Cuneo e che è situato ai piedi del Monviso proprio dove inizia la Valle Po. Barge in realtà ha una storia molto antica perché risale all'epoca preromana e nonostante insomma, sia molto antica rimangono oggi molte tracce di quella che è stata la, la storia e soprattutto il borgo medievale ci sono due castelli, il castello inferiore e il castello superiore beh intanto il castello inferiore come potete vedere qui eh, vicino a me è, è situato all'ingresso proprio della città, è vicino, è vicino alla città Fu eretto nel XI secolo, rimase in piedi fino al 400, 1400, poi fu trasformato in un convento e nel 1800 questo convento venne adibito a residenza privata che è ancora tutt'oggi una residenza privata come potete vedere ma la cosa che rimane di questo castello inferiore a livello proprio di storia è quell'arco che vedete in pietra dove una volta c'era eh, sistemato il ponte elevatoio devo dire la verità che Bargio mi piace sapete perché mi piace? perché vabbè oltre a aver avuto una storia un po' travagliata è stata riedificata nel 1700 mi piace perché il patrono che si festeggia è San Giovanni, San Giovanni si festeggia il 24 di giugno e guarda caso il 24 di giugno è proprio il mio compleanno e quindi sono eh, così affezionata a Barge, oggi speravo ci fosse una giornata un pochettino più calda, e eh, devo dire la verità ma non importa quindi noi adesso andiamo e percorriamo la strada vedete su quel ponticciolo per arrivare a quello che sarà il castello superiore quindi insomma viaggiate con me a una cosa che vi faccio vedere anche se in realtà ci siamo messi proprio dove c'è praticamente questo alto pino ecco dietro questo pino c'è ancora la torre campanaria che è l'ultima cosa rimasta di quando appunto questo castello inferiore era eh, adibito a convento quindi insomma Qualche pezzo qua e là è rimasto, ma noi adesso andiamo su, perché bisogna salire, salire, salire. Come all'Osi, anche oggi c'è il cartello. Quindi noi siamo qui, precisamente qui, dove vedete passa sotto il fiume che è uno dei due fiumi che attraversano Barge non mi ricordo uno, non mi ricordo l'Inferno 8, no, non lo so poi ve lo dico più tardi Comunque sì, adesso andiamo a fare tutta questa strada per arrivare fino al castello superiore salendo che fatica però ho trovato qualcosa che mi può dare ristoro secondo voi qui trovo ancora qualcosa uh, all'interno guardate una noce ma ci sono anche dei pezzi di ghiande e qui queste sono le ghiande quindi secondo me qui lì in qualche posto magari ci sono anche gli scoiattolini che dite secondo voi? tanto sento qualche rumore chissà se saranno le masche perché dovete sapere che in questo posto si parla anche di masche <totipos> <tipos> che alle volte potevano essere delle vecchie oppure dei fantocci e alle volte potevano essere invece delle bellissime donne che in qualche modo insomma si avventuravano e poi cercavano di spaventare chissà se incontrerò qualcuno di loro in realtà le masche si dice siano legate più a un ponte del diavolo mm, ma questa è un'altra storia, non è quella che voglio raccontarvi oggi ogni tanto bisogna di riprendere fiato guardate se venite qui guardate che bello e iniziamo a salire iniziamo a vedere quella che è barge dall'alto dove potete vedere anche il comune e segna le tre e mezza voi non potete sentire annusare quello che è il profumo del bosco ma secondo me il bosco ha un, un profumo inconfondibile che poi ti mette in moto tanti pensieri, tante idee, e ti riporta. Almeno a me riporta anche un po' quando ero più, più piccina, che non amavo proprio i boschi. Però in qualche modo poi il bosco è ritornato nella mia fantasia, forse visto in modo un po' diverso, ma non vi dico ancora niente. No. del ponte del diavolo se vogliamo questo è un ponte che è stato messo a posto nel 2006 e, e ci porta e ci accompagna a quello che è il castello superiore qui a Barge e per andare su verso il castello vedete facciamo questa mulattiera vedendo che qualcuno ci ha dato una mano posizionando qualche pezzo di tronco qua e là per fare una specie di scalinata anche perché oh sale certo che per raccontare le storie quanto mi fate faticare vabbè vabbè va bene dai faticherò non importa tanto ho la musica con me sempre vedete guardate c'ho anche le cuffiette Eh, me la porto sempre dietro va bene vado se non arrivo tardi arrivo troppo tardi Io voglio salire il più fretta possibile perché io sento tanti rumori vabbè, oltre ai campanacci delle mucche, ma sento tutto un shh. secondo me ci sono delle serpi, quindi io voglio scappare, comunque siamo arrivati a metà percorso dove c'è la chiesetta che veniva indicata prima e se venite su di qua, riuscite a vedere quello che vi dicevo essere il ponte il ponte del diavolo Ecco, di qui si vede benissimo ed è pure carino eh, sì sì, direi che mi piace. Va bene, andiamo, andiamo miei prodi cavalieri. Sono qui in contemplazione, parlo a bassa voce perché ho scoperto cosa erano quei rumori, non erano delle serpi, era un cerbiatto, era là sotto, poi ci ho sentito passare e ho iniziato a scappare, non ce l'ho fatta riprenderla, si è infilato là in mezzo insomma, al bosco, Però era bellissimo, saltava tutto, era bellissimo e sono più contenta, sono più tranquilla, perché a me non ci sono serpi. Che la natura sta parlando dopo il cerbia anche il picchio adesso vado alla ricerca del picchio dove? non lo vede picchia picchia eh, eh, mannaggia sarà là dietro dove sono tutti i frondi non si vede allora siamo arrivati a 430 metri d'altezza e siamo arrivati al castello superiore ma ci sono praticamente solo dei ruderi, quindi adesso cerchiamo di addentrarci sperando che veramente lì dentro non ci siano le vipere, però vabbè andiamo. Tocco quella che è la porta, forse, del castello superiore. Ci sono solo più ruderi, ma in realtà l'erba si sta impossessando anche di questi ruderi. e un mucchio di, come si chiama, mi sfugge, di artiche Ce ne sono tantissime, oltre ai rovi, ma siamo arrivati. Devo dire che beh, intanto ho trovato il posto dove raccontarvi la mia storia o meglio la storia che ho scritto ma volevo farvi vedere beh, intanto quando sono venuta ormai anni fa qui era tutta una distesa di prato e era bellissimo anche potersi sdraiare sono contenta perché vedo molti cespugli di more quindi potrei venire la prossima volta con un cavagnin e raccogliermi le more, ma a parte questo, per gli amanti della natura, per gli amanti di quello che è il paesaggio naturale beh da qui comunque si gode già una bella vista su quello che è il paesaggio dell'Infernotto e come dicevamo insomma quello che poi è Barge, Bagnolo e tutta la zona che poi si estende nelle altre valli fino ad arrivare poi al Pinerolese, Torinese e così via, qua siamo ancora in provincia di Punto Interrogativo Cercate, se te voglio, cercate dove sono questi posti. Va bene, mi sistemo. Andiamo a raccontare. La boscaiola. Era una domenica d'autunno come tante altre, fredda e nebbiosa. Una di quelle domeniche che saresti bene sul divano, ma Purtroppo la pigrizia non poteva impossessarsi di esse anche quel giorno. Da un po' di tempo era tornata ad abitare da sola in quella vecchia casa ristrutturata dove ogni scricchiolio faceva parlare di sé.